Allora Gianni ci eravamo visti sul Bondone lo scorso ottobre, nel frattempo qualcosa è cambiato, sì, eh, beh, aggiornaci. a quest'anno è cambiato molto direi perché adesso stiamo aspettando tutti il rientro di Chico, i tempi sono rallentati un po' dalla pandemia, un po' da, dalla burocrazia che eh, ine inevitabilmente e mette dei ritardi su quello che riguarda la Convenzione di Strasburgo. Comunque, come l'anno scorso, siamo qui anche quest'anno per eh, diciamo, eh, partecipare mh, con Chico a, a questo Giro d'Italia e dedicargli, chiaramente, in una maniera simbolica il, il suo rientro in Italia che, si, che avvenga nei tempi più brevi perché ormai fine maggio e primi di giugno sono la scadenza sia del Giro Italia che speriamo anche dell'incubo di Chico Forti. Ecco, vediamo questo cartello strada dei Chico Forti a chi sì, dei bene. Forti Chico a chi è venuta questa eh, idea? A tutto il gruppo diciamo, perché tutto sommato la strada dei Forti noi è venuto del Forti Chico, perché la prossima volta speriamo che sia qua con noi. Dedichiamo lui questa strada che è ancora, porta il nome da, da la, dalla prima guerra mondiale. Questa è una struttura di allora che nonno di Chico ha combattuto quella guerra, prima da una parte e poi dall'altra, quindi, porta il nome del nonno Chico. Grazie mille, buona allora. tappa.